Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Firehush. Nello scorso episodio abbiamo affrontato il Lurantis Dominante, se non ricordo male, e a questo punto dobbiamo andare a sfidare il Olivia, il Kavuna di quest'isola. La nostra squadra è, è composta da Rockcraft, Rowlet, Torracat e Pikachu. Questi sono Pokémon che dobbiamo depositare nel box appena torniamo in un centro Pokémon. Però... Prima di tornare al centro Pokémon, ora possiamo passare qui sotto, vedete, la mandria di Miltank si è spostata e non possiamo ancora andare da questa parte ma possiamo andare verso il basso. Lì c'è un pescatore, quindi immagino che la scelta più adatta sia mettere il roulette davanti. Salve! Dove sono tutti i pesci? Ci chiede. Eh, Non lo so, nel frattempo mentre pensate alla risposta a questa domanda vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. A questo punto andiamo di Leaf Blade. Mostra che il nostro Rowlet ha imparato proprio nello scorso episodio Ed è fortissima Fortunatamente abbiamo potuto sostituire Foglie Lama Che è buona fino al livello 20 circa Poi inizia ad essere un po' una merdina Allora, Geridos, cambiamo Pokémon E mandiamo Rockruff Vediamo se riesce a tirare giù Geridos Vediamo, eh, perché tecnicamente roccia è super efficace contro Geridos Però potrebbe attaccare più velocemente lui Vediamo, eh Rock Tomb si, sì, è più veloce, però ci usa sgranocchio, fortunatamente. E noi con Rock Tomb ora gli abbassano la velocità, ora dovremmo poter attaccare di nuovo, perfetto, ottimo. Ho avuto paura che fallisse Rockcraft. Se avesse fallito sarebbe molto probabilmente morto. Così facendo però siamo riusciti a portare a casa un'altra vittoria, un altro po' di esperienza su Rockcraft. Nel frattempo, possiamo anche dargli una super pozione e continuare. Mettiamo. Rockcraft, anzi è davanti Ecco fatto E andiamo a sfidare il secondo allenatore di questo percorso Non hai alcuna possibilità ci dice Lo vedremo Lo vedremo, questo bulletto Horasio. Va bene, ma nel campo Charjabug E gli è andata un po' male Gli è andata un po' male perché ora con Firefang gli facciamo parecchio male Oltre a bruciarlo E a farlo tentennare Niente male Acrobazia E addio Addio Charjavag, Torrakat a livello 30, vorrebbe imparare Visotruce, no, non ci interessa E abbiamo sconfitto anche Horasio. Allora, sfida in doppio, direi di andare con Torrakat e Rockraff, vai Don't go easy on me, che sei il contrario di Adele E stai andando al Tempio della Vita, Ruins of Life in italiano dovrebbe essere Tempio della Vita Beh, a quanto pare qui sotto quindi si trova il Tempio della Vita Ci potrà essere un Tapu magari lì lo vedremo Nel frattempo però andremo a fare Acrobazia su Cubon Anzi Fire Fang su Cubon E Rock Tomb su Megby Ecco fatto così bruciamo Cubon E Megby invece va giù in un colpo Perfetto ho pure tentennato Cubon Ottimo Ecco che viene mandato in campo Yungus O Yangus anzi anche detto Trump, direi di fare doppio focus su Yangus. Perfetto, è andato giù diretto, ottimo. A questo punto quindi sassata se la becca Cubon. Ne abbia sampuito la velocità, azz! Fortunatamente era bruciato, perché se non fosse stato bruciato mi avrebbe one shotato Rockraff. Andiamo poi di ritorno. Perfetto. Rockraft sarà a livello 30, usa il ritorno ma non c'è nessuno. Ok, contro Drowsy faccio così. Andiamo di Fire Fang e Morso. Perfetto. E abbiamo battuto anche questi due allenatori. Ora curiamo di nuovo il nostro Rockraft. Perfetto. E si prosegue. Ti distruggerò con il potere della musica, ha detto? Cosa? Ida, che va nel campo Brion Ok, gli è andata bene A questo punto cambio Pokémon e mando Rowlet Sperando che non attacchi con un attacco di tipo ghiaccio, altrimenti sono fregato Bubble Beam, ok, bene Andiamo poi di Leaf Blade Super efficace e addio Brion Racketta a livello 31 Rowlet sale Perfetto Ed ecco uno dei Tapu Vediamo di provare a catturarlo eh? Allora Curiamoci un attimo i pokemon Pozione Eccoci qua Pozioncina Poi mettiamo davanti Pikachu Ecco qui E salviamo la partita Vai sfidiamo Tapu non so, di, tapu, vediamo che nome è questo, tapulele, ok perfetto Non so distinguere i tre tapu, cioè non mi ricordo quali siano di preciso Andiamo di nuzzle, perfetto, meglio di così guardate non poteva andare, vita rossa paralizzato Andiamo poi di level ball, eccola qua E vediamo se riusciamo a catturare Tapulero in quanti tentativi più che altro Andiamo con un'altra level ball. Nada Renata. Oh comunque il suo psico raggio fa male, eh. Ok anche Pikachu, pur essendo di livello alto, ha pochissima difesa speciale. Cioè non ha niente di difesa speciale. Però guardate che danni. Ah, sicura pure. Mannaggia a lui o lei? Mannaggia non si sa perché non ha sesso. Si coraggio di nuovo Andiamo ancora di level ball Speravo fosse un po' più facile da catturare Invece sta resistendo parecchio eh? Ancora level ball Incredibile Cioè parecchio infame questo eh? Allora curiamoci un attimo Pikachu Andiamo di Iperpozione Ecco fatto. E cambiamo un attimo Pokémon. Ho paura che però nessuno possa resistere ad uno psicoraggio di questo Pokémon. Cioè è davvero troppo forte. Proviamo a mandare Rowlet. Draining Kiss. Ok. si sì, guadagna ancora più vita. Um, andiamo lì Leaf Blade. Buon danno. Ok. Mi ha confuso. Andiamo di level ball di nuovo Niente da fare Niente da fare proprio um, Cambiamo Pokémon E andiamo Torracat Sicoraggio? guardate che danno che fa E in più ha confuso che culo però eh Posso dire che culo? Cool, no? Proviamo comunque a fare un attacco Proviamo a fare Flame Charge Niente, si è confuso Andato, andato, addio Toraket, È stato bello averti in campo Usiamo un altro Pokémon, ovviamente sì A questo punto rimandiamo in campo Pikachu E tiriamo una Ultra Bola a caso Per passare un altro turno Ok, lui fa qualunque cosa sia fa draining kiss eh, usiamo un'altra ultra ball per passare un altro turno appena guadagnerà ancora un po' di hp userò un'altra volta elettro coccola vai ultra ball di nuovo Ah, aromaterapia si è curata dalla paralisi interessante ok draining kiss perfetto a questo punto andiamo ancora di elettro coccola e non dovremmo ucciderla Ucciderlo, lo so. Ecco fatto. Questo Pokémon è davvero estremamente fastidioso. eh. Dai! Ci speravo. E poi toglie un casino, cioè è fortissimo. E andiamo ancora di level ball, d'altronde. Non c'è molto che si possa fare. Aromaterapia è stata tolta la paralisi. Hm. Davvero tosto, eh! Altro psicoraggio! E a questo punto si cura di nuovo Pikachu. Iperpozione. Vai. Aromaterapia ma fallisce. Level Ball. Impossibile catturare Tapulera a livello 25. Boh, mi sa che si è leggermente rintontito comunque questa, questa Acrom sui tassi di cattura di alcuni Pokémon. Perché se vi ricordate, solamente un altro tipo di Pokémon mi ha fatto aspettare così tanto prima di essere catturato. Ovvero, vi ricordate bene, i Guardiani del Lago. I Guardiani dei Laghi di Unima, cioè, non aveva alcun senso quanto fossero difficili da catturare. Era troppo erano troppo difficili, non aveva senso. Era stato mille volte più facile catturare Rayquaza, Mewtwo, eh, tutti gli altri leggendari. Mentre loro invece ci... ho dovuto tirare tipo 50 Pokéball, non entravano, vita rossa paralizzati Oh. Ok, preso finalmente. Uh. Preso Tapulene Land Spirit Pokémon. Psico Folletto. No, non voglio dare un soprannome, voglio però salvare dopo aver fatto questa impresa incredibile. <ride> ecco fatto. E a questo punto possiamo andare a parlare ad Olivia e sfidarla. Prima, però, fatemi mettere in sesto un attimo i miei Pokémon. Ecco qua, rivitalizzante su Torrachet. Poi Super Potion. Sempre Sutoraket. Non penso che utilizzerò. Vabbè, sì. Cosa dico? Lei userà Pokémon tipo Roccia. Quindi Rowlet lo utilizzerò. Allora. Mandiamo davanti Rowlet E sfidiamola. Salve. Eh? Benvenuto al Tempio della Vita. Il nostro guardiano dell'isola vive qui da qualche parte e aiuta a proteggerci. Ho visto che hai sconfitto una delle prove dell'isola. Che hai superato, anzi, una delle prove dell'isola. Penso che tu sia qui per sfidarmi. Non pensare che te la renda facile. Ok, Rowlet. Ehm, Toraket, non credo, ma andiamo Rockraf. E vai così. Ok, Kakuna Olivia. Uh, lotta in doppio. Ok. Interessante, tra l'altro, Lick Rock contro Rockraff. Allora, Leafblade su Lick Rock e Rock Tomb su Lick Arrock. Rock Slide ci ha quasi ammazzato subito. Ah, niente, Rockraff è già andato. Peccato. A questo punto usiamo um, Leafblade Rock. OK Magneto Bomba Allora Gliff Blade Cacchio. però Quanto tosta questa battaglia? Allora andiamo di full restore Poi No, lui è anche tipo acciaio Quindi saccarpunch non gli farebbe niente Dobbiamo continuare ad andare di Leaf Blade Ma di nuovo paralizzato? Ma che culo Vai, altro full restore Andiamo di Leaf Blade di nuovo E Leaf Blade Ok, abbiamo sconfitto Olivia. Oh my. No, Rowlet non si può evolvere anche se se lo meriterebbe. Eh, che lavoro fantastico. Prendi questo come ricompensa e ci dà il Rockium Z. Ok, possiamo fare mosse Z di tipo roccia. Torniamo a Pagnola Town e informiamo il professore della tua vittoria. Assolutamente sì, andiamo. Vediamo se c'è uno strumento, per magari qui sotto. No, ok. Torniamo quindi a Ohana. Credo sia Pagnola Town. Basta passare di qui e ci siamo. Ok, Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori, Herdier, va bene, Fuga, ok, e si scende da qua. No, aspettate, sto facendo un errore, bisogna salire. Oh, Madbray, non l'avevamo ancora catturato? Da prendere, eh! assolutamente, vedete non tutto il male mi è per nuocere. Mudbrae, prendiamolo, anzi prendiamola. Perfetto. Donkey Pokémon Pokémon asino. Va bene. A questo punto possiamo uscire da qui e andare ad informare il professor Kukui della nostra vittoria. Prima però facciamo un salto al centro Pokémon. Curiamoci Pokémon ecco qua. Perfetto. Poi Andiamo a depositare Crabrawler, 739, quindi 26, 32, 38, 39. Mettiamo a posto questi meglio, quindi Marowak di Alola ti mettiamo qui. Poi Fomantis, 753, qui. E Lurantis subito dopo. Bene. Uh, qui abbiamo fatto tutto. Dove è finita la mia tapu? Eccola qua. Tapu Lele, 786. Quindi qui. Bene così. Poi Wimpod lo mettiamo subito dopo quest'altro Wimpod. E Mudbrae, 749. Quindi qui. Ok, abbiamo messo un po' a posto il nostro leave index. Ecco fatto. Poi, già che ci siamo, già che siamo a Pagnola Town, andiamo a prendere l'ovetto che sicuramente avranno fatto di Popplio qui alla pensione. No, aspettate, non era più la pensione, giusto? Ho fatto un errore. O è poco più avanti? Vediamo un secondo. Dovrebbe essere qui la pensione. Vediamo, eh. Qui sopra? Sì, ok. Perfetto, dammi l'ovetto, grazie. Ok, faranno un altro uovo prima o poi. Nel frattempo questo me lo porto un po' in squadra e si schiuderà prima o poi. A questo punto andiamo a parlare al professor Kukui. Fuga. Eccoci qua. Quindi hai, hai superato la sfida? Penso che questo quindi ponga fine alla gita. Ci vedremo a casa. Ok, quindi torniamo a casa, vediamo un po' dov'è il traghetto di preciso. Qui. Vai, torniamo da Woli. Ed ora bisogna fare tutto il percorso indietro per tornare a casa. Ecco, sì, si sì, continua a dire che questa sia stata una pessima idea avrebbero potuto mettere una sorta di opzione nel menu per dire ok torno a casa e passo al prossimo giorno automaticamente e quindi ti teletrasporta a casa mentre farti fare ogni volta tutto il giro non è proprio il massimo ok andiamo a dormire cos'è che vuoi per noi oggi professore? Eh, vai a casa di Sofocle che dovrebbe essere Chris ok andiamoci questa giornata la facciamo direttamente in questo video perché è cortissima quindi non ha senso eh, finire il video qui Facciamola direttamente. Bisogna andare a casa di Chris che vive qui ad Aguoli. A Dovrebbe essere una di queste. Questa? Sì. Questa qui. E andiamo a sfidarlo. Allora, direi di usare Rockraft. Salve. Beh, bene, bene, cioè meglio che tu sia qui. Sì. Uh, ho bisogno di qualcuno per fare pratica e sembri la scelta migliore. Vai. Ma in campo Togedemaru. E noi andremo di Rock Tomb. Sì, ma che danno fa? Ma scusa Niente, cambia un Pokémon subito. Ehm andiamo Torraket. Guardalo, boh. Firefang. Ecco, ti sta bene. Poi, Charge a Bug, lasciamo Torracket. E andiamo di Firefang. Godo che si è bruciato. E ha pure tentennato. Ecco fatto, gli sta bene. Perfetto, abbiamo battuto ancora di nuovo Chris. Torniamo a casa, ci dice il Rotomdex. Sì, esattamente, questa giornata era eh, solamente la sfida contro Sofocle contro Chris. Quindi torniamo a casa